Quante costellazioni familiari devo fare? Ok, quando c'è una domanda così uno vuole una risposta ben precisa. La risposta è... Non lo so, nel senso che essendo un percorso molto individuale, un percorso di crescita personale, eh, io non posso sapere, eh, per fortuna, eh, quanti passi ha bisogno la tua anima per crescere, per evolvere. Eh, quello che ti posso dire è che una volta fatta una costellazione familiare uno sente se questo strumento, se questo percorso lo può aiutare, gli può portare risposte, può essere utile nel proprio percorso di crescita, quindi ascoltati tu, senti tu se questo strumento ti serve, ti aiuta e ti dà le risposte che stai cercando. Grazie.